questo nuovo video, oggi siamo qua per fare un altro video eh, abbastanza simile a quello che ho fatto lui l'ultimo video che ho pubblicato, che è quello sul Canada eh, dove ho parlato del fatto che sono 5 anni che vivo in Canada e comunque come sta andando com'è la mia vita adesso, oh my god niente di dipendente. invece oggi voglio fare un video che ho fatto anche all'anno scorso credo di averlo fatto comunque a inizio gennaio quindi l'ho fatto sempre quest'anno, però eh, a novembre, sempre a novembre tutti i miei anniversari pazzeschi sono a novembre stavo dicendo che tutti i miei anniversari sono tutti a novembre, però a novembre, eh, due anni fa ho pubblicato il mio primissimo video sul Zero Waste, e da allora l'ho integrato nel mio canale come sapete il mio canale è iniziato principalmente parlando del canada ho fatto tantissimi video di versus Canada ho parlato delle questioni burocratiche tantissime cose noiose insomma ci siamo capiti e poi ho integrato il zero waste due anni fa um, tantissima gente mi ha chiesto il perché uh, io sia passata a, una, a uno stile di vita più sostenibile la ragione diciamo che l'ho detta in più video però posso ripeterla tranquillamente diciamo che due anni fa stavo passando un brutto periodo se avete visto il video sul canada um, l'ho detto lì che per il primo periodo uh, quando ci siamo trasferiti dalla città dove vivevo per studiare a Montreal. Ehm, era, ero in cerca di lavoro perché avevo appena finito l'università, mi ero appena fidanzata, stavo arrivando il matrimonio. Ero molto molto positiva verso ciò che stava succedendo. Invece, col lavoro ho avuto una sfiga tremenda, ho fatto molta fatica a trovare lavoro ho fatto almeno due lavori di merda prima di trovare lavoro nella mia attuale azienda e anche in quel caso facevo, avevo una posizione diversa per, finché un anno dopo non mi hanno dato la promozione a una posizione che mi interessava che fico e, quindi diciamo che non stavo passando un bel periodo e il mio il mio coping, coping mechanism <ride> è quello di pensare a fare del bene agli altri piuttosto che affrontare i miei stessi problemi, quindi diciamo che per caso ho avuto eh, ho visto il video eh, di una youtuber che ha parlato del zero waste ed era proprio un video molto generico dove parlava dei cambiamenti che ha fatto nella sua vita, del perché eccetera eccetera e questa cosa mi è, è stata molto di ispirazione tanto che ho cercato altri video, ho visto tanti altri suoi video dove parlava del meccanesimo, della fast fashion e tutte le altre cose insomma eh, per quanto riguarda la sostenibilità questa cosa mi ha detto: Oh mio dio, posso fare del bene al mondo! Oh my god, ero broke as swap quindi <ride> ero povera. Infatti, a quelli che dicono che il sta ero povera. Quel momento ho semplicemente deciso di fare delle scelte un po' più intelligenti nella mia vita quindi eh, avevo già fatto dei cambiamenti, tipo degli swap, tipo comprarmi la borraccina, comprarmi la tazzina, ehm, pensare a cosa posso sostituire con altre cose. però ovviamente, prima ho finito tutti i prodotti che avevo da finire prima di passare a una, so una soluzione più sostenibile, come giusto che sia. Ognuno ha i suoi tempi, ognuno ha le scelte che vuole fare e non dovete fare tutte le cose che la gente fa, nel stesso caso anche quando guardate i miei video vedete che io uso una certa cosa rispetto a un'altra, non significa che dovete farla per forza anche voi, c'è una cosa molto molto personale. Quindi sono passati già due anni e io due anni fa ne ho iniziato a parlare su Instagram in maniera molto subtile eh, perché non lo so, mi disagiavo un pochino perché comunque fino ad allora il mio Instagram era un un mucchio di cose a caso, un po' come tutti gli Instagram delle persone, cioè, oddio, non prendetelo come funziona, nel senso che Instagram è tipo condividito i momenti felici, i posti che fai, i viaggi che fai, non l'avevo mai utilizzato effettivamente come strumento eh, per sensibilizzare qualcosa. Su qualco, per fare della sensibilizzazione su qualcosa e da quel momento ho iniziato a parlare un po' in maniera molto molto subtle di certi cambiamenti che stavo facendo ma molto tipo mm, ok lo faccio ma non ve lo dico veramente perché non lo so mi sentivo un po' a disagio eh, poi ho iniziato a parlarne su youtube poi ho iniziato a parlare molto di più anche su instagram anche su twitter e questa cosa mi ha aiutata tantissimo um, sì, questa cosa mi ha aiutata tantissimo sia dal punto di vista proprio um, dell'autostima verso di me nel senso che quando la gente mi scriveva per e mi prendeva come punto di riferimento per perché eh, li ho aiutate a fare dei cambiamenti ai quali magari manco ci pensavano, oppure ho scritto una cosa che non ci hanno pensato e sono informati. Questa cosa mi faceva molto felice perché ehm, non perché dicevo che figa che sono, ma perché dicevo che bello, qualcuno mi prende come ispirazione per queste cose in cui manco io sono esperta, nel senso. E um, so che magari anche all'inizio i primissimi video che ho fatto su Zero Waste magari sembravano un pochino più superficiali. Eh, rispetto a ciò che penso adesso ed è importante, cioè questa cosa non è che adesso vado a nascondere i video perché magari ho detto qualche castronata, è importante vedere le vecchie cose che si pensavano rispetto a quello che penso adesso rispetto a ciò che ho cambiato adesso proprio perché secondo me è una crescita personale che non, non si va da un giorno all'altro, cioè non sono cambiamenti che tu fai da un giorno all'altro e non puoi pretendere di sapere tutto, io tuttora non so tutto, ecco perché sul mio Instagram ho smesso di seguire persone che eh, non parlavano di queste cose, ho smesso ho smesso di seguire influencer, persone che magari promuovevano solo cose fast fashion, persone che promuovevano solo consumismo. Ho smesso di seguire queste persone perché non mi davano niente di positivo nella mia vita. Io in quel momento avevo bisogno di modelli positivi, di persone che se quando apro Instagram parlassero di cose importanti. Ecco perché io adesso sul mio Instagram sono abbastanza fiera del mio Instagram perché seguo, sì, seguo anche i miei amici ovviamente che non è che per forza devono interessarsi alle cose che io scrivo. Mi dispiace per loro che devono leggere le mie stronzate ogni giorno, però vabbè, ho i miei rant su, sulle storie però eh, seguo anche tantissime persone del, del Zeroes, perché infatti quando avevo iniziato a parlare su Instagram ho visto che c'era comunque si era formata una bella community a un certo punto e eh, le persone hanno iniziato sempre di più a parlarne il che era molto bello, proprio perché eh, mi sentivo quasi ehm, non lo so, mi, sen mi sentivo una community un po' diversa dal solito quindi eh, diciamo che il primo anno eh, io l'anno scorso ho fatto il video proprio il primo anno dove anche lì dicevo che all'inizio ehm, è stato molto frustrante come eh, come, eh, come si dice? Come è stato, molto, è stato molto frustrante come stile di vita, chiamiamolo così, proprio perché all'inizio ce l'avevo troppo a cuore. Eh, nel senso che qualsiasi, cioè, le cose che facevo, che nella mia mente erano semplici da fare, e vedevo che potevano essere fatte, applicate anche da altre persone, cioè che. Anche, anche da e familiari che mi conoscevano eccetera, erano cose che comunque non venivano fatte, comunque non si interessavano alla cosa questa cosa mi dispiaceva tanto, non perché io volessi che la gente per forza dovesse avere la borraccia figa, avessi napkins riutilizzabili avessero la tezzina, cioè era proprio una questione che mi sarebbe piaciuto che le persone si interessassero di più quindi all'inizio ero molto molto frustrata eh, perché vedevo questo disinteresse eh, verso l'argomento e eh, questa cosa mi faceva un pochino star male però col tempo ho iniziato a capire che eh, se una persona vuole informarsi lo farà eh, se invece non vuole non lo farà quindi ehm, anche adesso diciamo che alle volte sono frustrata con certi commenti o con certe cose che non che ricevo io personalmente ma che viene detto eh, però allo stesso tempo eh, cerco sempre di essere comprensiva comunque verso anche lo stile di vita di ogni persona perché ci sono anche persone che mi scrivono dicono, sai io non posso essere, che ne so, vegetariano, vegana perché tot motivo, oppure io non posso fare questo perché ho questo cioè sono cose che eh, no, io non voglio far sentire le persone in colpa quando parlo di cioè non voglio eh, che le persone leggano e dicono si sentano prese in causa perché eh, non è. cioè i post informativi o comunque i video informativi o i cambiamenti che si possono fare. Uh, sono dei video che possono, possono semplicemente essere degli spunti uh, di riflessione sull'informarsi magari su quella cosa o sul capire come cambiare quella cosa o comunque fare del nostro meglio a uh, cambiare anche le nostre piccole cose quotidiane lo so benissimo che, <ride> um, che insomma um, tantissime persone so benissimo che ci sono anche tantissime persone che non sono d'accordo con la mia idea del che l'individuo deve fare la sua parte uh, io apprezzo l'opinione cioè apprezzo punto di vista e non sto a dire no non hai ragione semplicemente trovo che alle volte venga utilizzato quasi come una scusa per non fare niente um, quindi da quel punto di vista mi dispiace non posso neanche mettermi a litigare con le persone certo che ci sono delle aziende che uh, fanno inquinano molto di più di una persona singola però purtroppo noi siamo anche tanti sulla terra quindi um, un, ogni individuo si fa una pic, un piccolo cambiamento un pochino più sostenibile e, e c'è un grande cambiamento dietro secondo me quindi eh, secondo me la scelta comunque individuale, l'impegno individuale eh, vale tantissimo mi dispiace che molte persone si attacchino un po' all'idea, eh, le aziende inquinano certo che le aziende inquinano, però chi è che vengono eh, sostenute queste aziende? dai consumatori, quindi eh, capisco che il boicottare magari non aiuti perché se lo fa una persona certo che non aiuta ma se lo vanno 1000, 2000, 3000, 1000, c'è già più cambiamento quindi secondo me uh, è sbagliato pensare che l'individuo non può fare proprio un cazzo <ride> scusate un'altra cosa che ho cambiato ovviamente nell'ultimo anno è stato l'avvicinarmi molto di più al veganesimo e al capire uh, che ci sono state delle scelte che io ho fatto all'inizio che era principalmente collegato all'ambiente o comunque al zero West piuttosto che collegato un a un'altra ragione per esempio io sono diventata vegetariana perché dicevano. Mangia la carne fa male ambiente e io sono andata con quell'idea. Poi però ci ho riflettuto e ho detto: aspetta un attimo, si fa male ambiente, però ci sono anche degli esseri viventi in questa situazione. Quindi adesso sono molto più uh, per gli animali rispetto alla misura Se qualcuno mi dice perché non mangi la carne, non rispondo più per l'ambiente, rispondo per gli animali, perché ho cambiato un po' la mia prospettiva sul perché lo stessi facendo. Sì, all'inizio tipo tutto ciò che facevo era più che altro legato all'ambiente, l'ambiente era importante, mentre adesso ci faccio più caso a effettivamente le ragioni, cioè ad altre ragioni che ci sono dietro. Uh, quindi se dico non mangio carne, non mangio latticino, non mangio uovo, non mangio questo, è perché lo faccio per gli animali, per le condizioni in cui vivono gli allev allevamenti intensivi. Quindi... ehm um, Diciamo che la mia prospettiva è diversa, anche il cambiare alimentazione per esempio e comprare prodotti fair trade o comunque certificati, in modo, oppure anche bio, tutte queste cose qua in cui si sa che i, i, le condizioni dei lavoratori sono rispettate, è molto importante perché sulla questione fast fashion si dice Uh, beh fast fashion perché uh, tratta male i propri indipendenti non vengono pagati lavorano in condizioni pessime quindi decido di puntare all'usato al vintage o qualsiasi altra cosa La stessa cosa dovrebbe valere anche per l'alimentazione perché comunque ci sono delle persone dietro che lavorano non c'è uh, cioè non c'è l'angelo che raccoglie i pomodori quindi anche in quel caso ci sono stati molti casi di uh, braccianti non pagati di braccianti trattati male uh, e uh, che lavorano in condizioni terribili per portarci nostri pomodorini a 99 centesimi al chilo? Quindi, anche su questo, cioè, bisogna sempre riflettere. Ma, ovviamente, una cosa che um, quando si inizia, non si pensano queste cose. Uh, inizia a dire, c'è cioè, la gente. Uh, per, per esempio, mi viene in mente il caso di, di Nutella e l'olio di palma che si è scatenato anni fa: che ah, l'olio di palma fa male alla salute. Però, l'olio di palma non è che fa male alla salute, uh, cioè, sì, magari può anche far male alla salute. Non sono informata sulla questione però il problema era tipo fa male alla assoluti quindi egoisticamente parlando si, si, si parla di eh, de, de, de noi stessi del nostro comfort quindi l'olio di palma è, è, è il male perché fa male alla assoluti invece non pensiamo alla deforestazione eh, al, agli, ai, ai nativi che magari sono visti i, i territori presi perché dovevano raccogliere l'olio di palma o piantare soia per darle il cibo alle lavamenti. c'è anche questo, c'è una questione non da poco, quindi... Insomma bisogna eh, andare un pochino oltre alle volte, sì certo che la pressione Zero Waste è molto bellina quando si consigliano eh, prodottini che si possono usare nella vita giornaliera, che possono evitare a meno gli sprechi, io sono molto pro per questo, cioè se io scopro un prodotto con cui mi trovo bene, che eh, evita di far sprecare... Eh, eh, di far spre cioè, che può sprecare meno, perché comunque nessuna cosa sprecherà zero stessa cosa per l'alimentazione vegana quando la gente ehm, che non si forma ti inizia con le scuse eh, perché mica, il zero, il, me, mica i vegani, i, i vegani non sono, eh, sono sostenibili, la soia e la quinoa eh, e, la, e i lavoratori cioè nel i braccianti, in quel caso vengono tirati fuori i braccianti e tu sei tipo, ma che tu mangi le verdure tesoro mio, e, e gli avocado e le cioè, anche, anche gli onnivori mangiano quelle questa cosa è dare la colpa all'alimentazione vegana per dei prodotti che vengono utilizzati da tutti eh, è veramente una cosa che mi manda fuori di testa quindi ehm, diciamo che il zero waste volte è molto bello molto bello vedere una community che parla di queste problematiche ci sono persone che parlano di problematiche ma anche molto più serie magari rispetto a ciò che parlo io magari io non condivido cose ehm, alle volte cerco di non condividere le cose troppo negative sui social, non perché io non voglio avere un impatto sulla questione, alle volte lo faccio lo stesso perché col giorno, dopo un po' il giorno e voglio far vedere le cose i dati. Però alle volte tipo ehm, ci sono persone molto più esperte di me, ecco perché le seguo, perché mi insegnano ogni giorno cose utili. Quindi eh, la, mia, cioè la mia questione di sostenibilità all'inizio era molto facciamo piccoli cambiamenti di casini invece adesso cerco di andare molto oltre del perché si fa una certa cosa e come si può migliorare e cosa si può fare, poi certamente io lo so che molti vivono con queste idee che li individuano fanno cacchio, quindi non aiuta niente e bla bla bla, che non è vero non è vero, sappiamo benissimo che le multinazionali sono quelle che inquinano, sappiamo benissimo però ci sono allevamenti intensivi che inquinano la fast fashion che inquina, queste sono aziende che vivono grazie ai consumatori se i consumatori boicottassero le cose non è che questi vivono così bene, perché ci sono adesso più prodotti eh, più, più prodotti vegani o plant based perché c'è una domanda ci sono le persone che hanno, cambiami, che hanno cambiato i loro stili di vita la loro alimentazione e eh, sul mercato vorrebbero avere queste scelte e poi vi dico secondo me i vegani a, a prescindere sono persone eh, che non cercano sempre proprio il sostituto della carne a meno che non l'abbiano fatto veramente tipo voglio farlo però la carne mi piace troppo e quindi queste scelte sono molto molto utili da avere ci sono, secondo me la maggior parte vegani sono tipo cercano di mangiare veramente cose tipo, tipo legumi cereali queste robe qua senza effettivamente comprare le cose confezionate però ovviamente è un aiuto in più avere le cose plant based in modo che anche una persona che mangia sempre la carne se si prende per una volta l'hamburger vegetale è comunque una scelta migliore quindi diciamo che Tantissime volte sono stata molto frustrata in questi due anni, soprattutto nell'ultimo anno in cui ho cercato di andare molto più deep e vedere insomma la gente che magari ti condivide i fuochi in Australia piangendo perché poveri koala poi però non, non fanno niente nella, nella vita giornaliera per effettivamente fare un cambiamento positivo. Um, cioè lì è una cosa che mi frustra e io sto cercando di lavorarci su questa cosa, cercare di capire che non tutti hanno l'interesse di fare questi cambiamenti e che va bene così, nel senso non possiamo obbligare tutti a fare questi interessi, deve, deve partire secondo me da un interesse personale um, cioè a me fa piacere comunque ricevere messaggi di persone che mi hanno detto sai io ti ho preso come esempio per fare questi piccoli cambiamenti persone che mi dicono che sono diventati vegetariani magari grazie a me io sono tipo ah cremucce manco la laurea cioè mi non frega la laurea quando mi ho fatto uh, ho turned una persona in vegetariale e, um, quindi um, sono cose che aiutano comunque mi hanno aiutato molto perché vedere le persone che mi supportano anche qua su youtube che seguite sempre i miei monologhi interiori <ride> troppo lunghi mi fa ovviamente piacere e che alle volte ci sono anche delle giornate no anche su youtube diciamo che sono stata un po Ass cioè assente ma non regolare proprio perché ho avuto delle giornate in cui ero veramente non mi va di parlare di questa cosa, non mi va, sono stufa, le volte pensavo anche di mollare YouTube, pensavo anche di lasciare stare tutta la questione di sostenibilità, ma ho capito che è una cosa che mi sta troppo a cuore per effettivamente dire no, non ne parlo più, no? perché non potrei non di più. Um, quindi niente, devo dire che comunque in questi due anni sono sicuramente cresciuta anch'io a livello uh, di sostenibilità, ho capito che ci sono delle scelte maggiori, che si possono fare comunque degli aiuti maggiori, Uh, e che comunque sensibilizzare le persone fa comunque parte del mio percorso quindi se ne parlo è proprio perché ho scoperto una cosa voglio dirla al mondo se il mondo vorrà capire bene il mondo non vorrà capire, va bene lo stesso però magari hanno letto quella cosa e magari ci rifletteranno uh, cercate di essere comunque, uh, non so che ho detto da me vabbè cercate di essere comunque positivi e fieri di ciò che fate che per quanto sia... Per quanto pensate che sia una piccola azione, un piccolo cambiamento... Ogni cosa ha un impatto se fatta da più persone, quindi eh, non, non sottovalutate ciò che fate, non pensate che qualsiasi cosa che vedete su internet se una persona fa una cosa dovete farla anche voi, sono delle cose personali che se ve la sentite di fare le potete fare se non ve la sentite si può sempre andare a piccoli passi, eh, che io in primis cioè non è che sono passata subito a fare tutto tutto tutto, cioè ci sono cose che le ho fatte subito ma ci sono altre cose che eh, ci è voluto tempo. Quindi eh, cercate appunto di essere eh, fieri di ciò che fate e continuate così, sensibilizzate anche voi le persone per quel che potete, soprattutto familiari che sono sempre in peggio. E niente, quindi spero che questo video vi sia piaciuto, noi ci vediamo la prossima volta ciao!